Nel video di oggi vedremo come calcolare lo spessore di una lente utilissimo in eh, moltissimi casi. Qui vediamo rappresentata una lente in eh, base 6 di 6 di ottrie di potere con un indice di rifrazione di 1,523. Andiamo quindi a schematizzare questa lente con una sezione. Quello che vediamo rappresentato quindi è la base esterna della lente e abbiamo quindi secondo le conoscenze di ottica il raggio di curvatura di questa base che è di 87,17 mm. Identifichiamo il diametro della lente e nessuno di voi sarà contrario a definire il raggio della lente, quel, ehm, quel segmento verde. Quello che noi dobbiamo calcolare è la saggita saggittale o freccia, praticamente lo spessore E, B che noi vediamo rappresentato adesso ingrandito del particolare del disegno. Andiamo quindi a definire meglio i dati che abbiamo in nostro eh, possesso. Abbiamo oh, quindi eh, la S come saggita, come incognita, BA è il nostro raggio, mentre il CA è il raggio della nostra base che è uguale chiaramente anche al segmento CE. Andiamo purtroppo con noiosissimi passaggi a definire il tutto. Sarete anche qui d'accordo? A, a rappresentare il triangolo CBA come un triangolo rettangolo. Viene applicata quindi la regola del teorema di Pitagora e andiamo a definire quindi il raggio al quadrato come y al quadrato più r meno s al quadrato, dove allora, ricordiamoci s eh, sarà la nostra incognita o il nostro spessore r al quadrato quindi vado a fare tutti i passaggi trasformato r al quadrato uguale y al quadrato più r al quadrato più 2 per r per s più s al quadrato ulteriore semplificazione mi porto a una rappresentazione matematica di 2 per r per s uguale y al quadrato più s al quadrato. Di conseguenza avrò r come y al quadrato fratto 2s più s al quadrato fratto 2s. questa parte può essere trascurata perché S fratto 2 è un valore molto basso. Di conseguenza otteniamo che R è uguale a y al quadrato fratto 2S. R però noi sappiamo che è dato da questa espressione, quindi lega l'indice di diffrazione n1-n fratto p, dove p è il potere della lente. Ed ecco che s, che è il mio spessore al centro, in questo caso di una lente positiva, è uguale a y al quadrato per il potere, della lente fratto 2 per N1-N. Vedremo che questa formula ci sarà utilissima per calcolare l'eventuale spessore al foro da dove dovremo fare il montaggio glasant.